Diciamo che lo facciamo, noi saremo a corto di uomini, lo sapete? Ma lavoriamo con quello che abbiamo? Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci. Faremo anche questo insieme. Diamo il meglio a fatto compiuto. Siamo gli Avengers. Noi vendichiamo, noi non preveniamo. Ti fidi di me? Mi fido. Non potevate sopportare il vostro fallimento. Dove vi ha condotto... di nuovo da me.